Ragazzi, potete abbassare un po' il volume della musica, sto cercando di leggere! Ma ma... cosa state facendo? Scendete immediatamente di lì! Subito! Ma cosa stavate facendo? È che siamo andati a vedere il caracters in casa dolce galla! E cosa sarebbe? È uno spettacolo di acrobazie e teatro! Un spettacolo che potrei definire poetico, sgangherato, allegro, movimentato. E eh, eh, ametto prima di scarica. Sì, il, ma tutta la scenografia è eh. fatta con materiale di recupero e anche i personaggi, oltre agli oggetti, sono scarti della società. Eh, gli attori vengono da Polonia, Giusto? Sì, esatto. E sono attori di teatro, di circo, di arti stra di strada e anche acrobati ai massimi livelli. E questa volta c'ero anch'io. Non mancate, altrimenti.